Oggi sono con Camillo. Cosa ci porti oggi? Anzi, cosa ci fai vedere? Oggi ti faccio vedere l'ultimo prodigio della Game Freak, il nuovo gioco di Pokémon che è uscito con tantissime critiche dietro a causa dei glitch e dei bug che affliggono questo gioco. Quindi okay. voglio fare un gameplay con te okay. per farti vedere lo stato pietoso di questo gioco. Ok, io non sono un esperto di Pokémon. Okay. Io ho so quello che c'è la televisione all'inizio degli anni 2000 Ok, Ash, Pikachu... Sì, quello ah, E intanto come si chiama il gioco? Si chiama Pokémon Violetto Violet Ok Edizione Regno Unito perché l'ho preso qui Regno Unito Ok Cambia comunque l'italiana? No Ah ok Vabbè, quindi... Region Free <ride> Allora, cioè io non ho mai giocato a un gioco di Pokémon Quindi il gameplay lo farai tu perché io non saprei manco come okay. metterci le mani Ok E spiegarmi... Come funziona penso mi bagherei io prima del gioco Ok ok non, non è facile in realtà questo <ride> Vabbè. Tuttavia cioè, ci puoi spiegare dove siamo, cioè qual è l'ambientazione Perché l'unica cosa che io so è che è un open map giusto? È un open world È un open world invece gli altri in passato erano? Erano. L'ultimo è stato open map Mentre invece quelli ancora prima erano dei classici giochi su dei binari okay. Dove tu inizi punto A finisci punto B Ok qual è la differenza tra un open map e un open world? Ah, la differenza è in, in un open map hai delle grandi mappe che puoi esplorare, però tra una grande mappa e l'altra c'è di solito un hub centrale che tu visiti ah, per cambiare. Okay. Quindi, ad esempio, c'è la mappa okay. è vulcanica, la mappa innevata, però sono comunque non sono realmente collegate. Ok. Mentre invece in un open world tu sei qui nella mappa hai okay. l'opportunità di girarla liberamente già all'inizio del gioco. ok che è l'obiettivo di questo gioco, però i risultati sono stati alquanto discutibili. Ok, da quello che ho letto io dal punto di vista tecnico, è che questo gioco è caratterizzato da diversi memory leak. Esatto. Per chi non sapesse cosa sono i memory leak, quando si fa un programma, durante l'esecuzione di un programma, il programma ovviamente chiede della memoria al sistema operativo, quando però la chiede, la deve rilasciare. Ecco, il memory leak succede cioè, quando non c'è un rilascio della memoria che poi non serve più, e quindi tante memorie occupate si accumulano e fa scoglionare il programma. Ma in questo caso fa scoglionare a quanto vale il gioco. Esatto. Eh, uno dei problemi principali è lo spawn dei Pokémon. Ok. Che nell'ultimo gioco che era Open Map era gestito in una maniera un tantino diversa e migliore. Ok. Dall'ultimo data mining è uscito il codice del gioco. Mi Data Miner il co codice del gioco? I dataminer hanno preso il gioco e hanno estravolato il codice per vedere perché questo gioco fa così schifo tecnicamente <ride> e hanno visto che ci sono parti del codice con una cascata di if in cascata che vengono eseguiti per ogni Pokémon che spawn all'interno della mappa. Allora, senza ulteriori indugi, io direi di andare al gioco e ci fai no. vedere come funziona, anche perché io, questo diciamo è il secondo gioco che vedo per la Switch, proprio che vedo io mia, in, in prima persona. Non è un mm. buon inizio. Il primo gioco che ho visto e ho giocato per la Switch mm. era il gioco della, della ragazza di del un mio amico. Eh, giocavamo a Tetris e lei okay. ci ha scassati. Okay. Abbiamo fatto qualcosa tipo 7-10 partite, ma in due non abbiamo vinto. Ci ha distrutto. Ci ha fracassati. No, non sono un grande giocatore di Tetris. Lei a, no, pare lei sì, a quanto pare sì. A quanto pare si sì, ci ha distrutti. Poi ho visto anche qualche. diciamo gameplay in prima persona di Monster Hunter che ho visto che anche tu c'hai. molto bello. Eh, mm -hmm. Però diciamo. Cioè, tu mi assicuro che questo, paragonato a Mostrand, che magari ho visto in qualche occasione, è peggio. Ma diciamo che uh, Mostrand è sviluppato da Capcom, quindi non da Nintendo in prima persona, okay. ed è uscito al day one con uh, un livello di performance e prestazioni nella console ottimo. Ok. Questo caso di Pokémon, tutti i problemi che lo affliggono. Di in questo realtà, in particolare. Di questo quartico. in particolare, okay. esatto, è un caso isolatissimo, perché tutti i giochi first party che vengono rilasciati per la Switch, vedi, Super Mario, The Legend of Zelda, mm. vengono sempre rilasciati in una condizione ottima. In okay. una condizione tecnica ottima. Ok. E eh, non è il caso di no. No. Ok. Vabbè, senza ulteriori indugi, in andiamo al gameplay. Andiamo. E ci vediamo tra poco. Allora, dove siamo qua? Qua siamo... Alla lega Pokémon Io non ho ancora finito il gioco Beh, anche perché con, con tutti questi bacchi è, è difficile, è difficile giocarci... Per troppo tempo Anche perché adesso vedrete Quanti glitch, soprattutto della camera, ci sono Da quando tempo è uscito questo gioco? Ma sarà una settimana e mezza? Una settimana e mezza? All'incirca sì. Ok, ed è diventato famoso, giusto? Ma il miglior lancio di un gioco su console Nintendo dovrebbe essere, Dai, però finora sta comportando bene, dai. Cos'è sta moda che prendi di andare in Questo è praticamente te lo all'inizio del gioco, è tipo la cavalcatura. Ok. Che tu la utilizzi per andare un po' più veloce. Per andare in cielo. Ok. Per andare in acqua. Che vogliono questi? <ride> Questa è la gestione dei dialoghi su questo gioco. Vediamo cosa dici, aspetta un secondo. Tu per vedessi me... mio figlio. Mio figlio, c'è cioè, un po' di overlap. Sì, tu per leggere l'intera conversazione devi girare. Perché uso un billboard di giusto? Sì, sì, <ride> sì, sì, sì. Ok, se noi siamo non vicinissimi a un personaggio, vedete, l'animazione di questo personaggio è abbastanza fluida. Ok. Tu ti allontani qualche passo. Robot Poi, effetto pop-up su personaggi vicinissimi eh, Tipo questo qui. Ok Ah, guarda scompare! Oh oh, oh. Vabbè, c'è diciamo un camera clip molto basso eh, Molto vicino, cioè Questa passeggiata a due frame al secondo <ride> Ma gli altri giochi Pokémon erano così in passato? No, ma ci sono altri giochi per la Nintendo Switch tema Pokémon, giusto? Sì, questo... Allora, prima di questo è uscito Pokémon Legend Arceus Ok Che condivide più o meno la stessa impostazione open world Cioè in realtà è open map Ok Questo invece ti, ti permette di andare in giro per la mappa già all'inizio del gioco Ok E secondo me questo è uno dei problemi perché appunto la Game Freak è la prima volta che fanno un gioco open world quindi è una sorta ah. di esperimento diciamo potrebbe, potrebbe essere anche l'ottima <ride> Sì guarda quest'ombra e il cartello? si sì. tanto vabbè scompare perché dice è inutile qui nessuno se ne accorge sì. che scompare e in un gioco come questo comunque si perde la componente di immersività cioè guarda no. <ride> Vabbè capito di compenetrare un una ringhiera C'è un modo per far vedere un combattimento Sì è... oh. Cornelio Il famoso io In caso io sei <ride> in co Io sei in co Ah, il gioco potrebbe avere tutti i glitch del mondo, però le musiche sono fighe Le musiche sono fighe, è vero Vediamo se lui fa la pirouette Luigi ah, no. L'allenatore avversario quando finisce la battaglia potrebbe fare una pirouette Ovviamente non prevista dal gioco Forse perché fa la pirouette, forse perché è felice, tu che ne sai Perché fa sto là, sul super lancio di Pokéball, poi in realtà il, il Pokémon arriva a un metro e mezzo di no, distanza? Ma dice, non è muscolasissimo, la <ride> stai io. Oh, ma... Io... Mi stai incazzando, eh? si è incazzato Cornelius, ah, come si chiama? Come un altro. Oh, ma ah, l'hai fatto arrabbiare! Hai sconfitto il Giramondo Cornelia Non niente, no. vinto Hai vinto 2222p cosa? Sarebbero poche Yen fa Le famose poche Yen, no? Sì. no? Questa volta lei è una lei, giusto? Questa è una lei, questa no, è una lei Non ho sbagliato No E anche lei sembra un po' incazzata Perché sono, sono tutti incazzati in Che sfidi? Vediamo che succede, ad Angelica qua. Ecco quando dice che fa quella pirata che dici sì, dopo. Esatto. Eccola! Viola. Un problema grande è se tipo tu ehm, incontri un Pokémon e sei in, una, in un terreno con una discesa. Abbandonso. Non si può combattere con i Pokémon no. in discesa. Sì, però è molto probabile. Scoglioni il gioco Esatto Pinguini, il Pokémon pinguino Vediamo. <ride> ma questi qua si possono catturare? Si sì. ma, so ma non sono forti sono Ma in realtà questo non è malissimo Il pinguino? Si sì. E che fa? Qual è la sua attacco speciale? Allora dovrebbe avere, se non ricordo male, un'abilità che quando lo attacco in realtà rompo la sua testa Ok Invece no ma così però lo sconfiggio, non lo catturi? No Ok Vuoi vedere una cattura? No, almeno facciamo un Pokémon gigante È difficile da sconfiggere Mi sa di sì, perché sarà tipo tipo livello 75 più o meno E tu sei a? Eh? 75, io 57 Non andrà per niente bene nel frattempo c'è quel pokemon selvaggio che mi guarda <ride> è giusto che scompare? Mm, tipo lui secondo me lo fanno scomparire per... no, il dragon ha scomparito quando faceva l'attacco, è giusto? Ah no no, questa inquadratura da sottosuolo Vabbè, dai Intanto, scogliona, perché se come dicevi tu sta prendo un compattimento su... Cioè certo. una, una discesa Oh no, il Pokémon è uscito dalla Pokéball <ride> Eh... <ride> Però se vado in una grotta, secondo me ci sono problemi di camera più evidenti. Vediamo sti. Vediamo di cercare. Ehm... Che c'è qua? Una cosa non piccata nulla, morire vista? No. C'è cioè un Pokémon! L'avevo visto! C'era cioè un Pokémon nascosto visto. del muro! <ride> l'avevo vista, l'avevo vista! Ma chi ha messo questo spawning point attraverso il muro? Lo stagista della game freak <ride> Ma c'è ancora l'altro Pokémon! C'è ancora Io non l'avrei mai visto io Qua In realtà vuole riuscire senza sfidarlo Ah perché non sta funzionando c'è cioè, tipo la funzione che tu mandi avanti il Pokémon però non funziona perché puoi devi mandi avanti, av av av avanti il Pokémon Ma dov'è? <ride> ah ok Ah, il pregamento è entrato dentro il muro okay. È come quello di poco fa che c'era no, la telecamera sotto no, il, sì, esatto. il terreno Ma come il, diciamo l'anime c'è diciamo anche qua la lega Pokémon, deve vendere le medaglie, tutte queste cagate sì, qua. Sì, sì. Sono tre trame in realtà. Una di queste è quella, la classica. Prendi le medaglie, okay. sfida i capopalestra, capo okay. batti la lega. La seconda trama? La seconda trama... E raccoglierli tutti? È il no, in realtà è il classico team malvagio di ogni gioco, devi batterlo, okay. eccetera. Ma sono tutti in parallelo queste trame? E il gioco ti permette di affrontarle Sì in maniera parallela poi okay. completarne una E proseguire poi Proseguire sì però Diciamo che Ci sono dei binari invisibili Ok che non, non ti permettono in realtà di, di scegliere quello che, che vuoi fare e, e la terza? La terza ci sono dei Pokémon Dominanti, grossi Devi scoprire il motivo Aspetta Eccolo. Allora, cosa stiamo vedendo qua? Ah, qui possiamo vedere... Un classico esempio di... Non lo so. Vabbè, è normale, no? Qui c'è un collider sulla... sulla bandiera. Molto naturale, molto immersivo, comunque. Che... ma cose di questo tipo non, non c'erano in passato No, no, assolutamente no è, diciamo, è il primo gioco che osa così tanto ok? Però essendo. E' il primo Pokemon... gioco che osa così tanto di questa famiglia, perché Open World, c'è un c'è sta Però ma... essendo Pokémon uno dei. uno se non il più brand potente Cioè Pokémon è un brand potentissimo spazio dai giochi a gioco di carte collezionabili, l'anime peluche eh, eh, potente non, non ti aspetti un prodotto del genere cioè, queste sono tutte zone esplorabili della mappa che visse da qui sono tre poligoni ah comunque appaiono meglio delle dette piramidali di Lara Croft <ride> ci sposteremo su una montagna in Nevada ma questa non è l'isola la... di Grid Island vero? <ride> no, non è l'isola di Grid Island Stavo mischiando le carte. È scivoloso. Non oh, si attacca. Ah, A me è scivoloso, no? Si è bloccato. Sei rimasto incastrato. Mi rimasto incastrato. <ride> Sei rimasto incastrato. Del... Eh, fa così il gioco. <ride> Gioca così. Quando si incasa. Non è successo niente. Quando si. Aspetta che qua sta sfogando tutto, ma perché sta sfogando tutto? È la sera napata, giustamente. Sì, questa regione è ispirata alla Spagna. Infatti, è chiaramente ispirata come forma alla penisola iberica perché? E ogni volta che loro fanno un gioco nuovo e fanno una nuova regione, la ispirano sempre a un ah. Sì. Infatti, la scorsa reg... c'è stata una regione ispirata alla Francia, okay. una ispirata alle isole Hawaii. Ok E tutte le altre invece sono ispirate a regioni del Giappone come la regione del Kanto Ok oh, oh. Muori? No, no. Non è contemplata la... Ok, okay. i bambini non possono vedere eh, la morte, no. no? Ma i tuoi Pokémon possono morire? Mm, non definitivamente vengono, vengono messi tipo fuori gioco Esatto Ok, i bambini non possono vedere la morte eh. Manco, Soprattutto i Pokémon poi ma visto che tu sei in un'isola e puoi andare sull'acqua, cosa succede se, tu, se devi andare troppo dall'acqua? E dall'isola? Questo non l'ho mai provato. Proviamolo. È il momento giusto per provarlo. È tipo, sarà tipo The Truman Show. C'è il muro. <ride> il, il muro invisibile. A un certo punto parte la tempesta. <ride> oppure genera acqua all'infinito. Credo a un certo punto muro invisibile. Oppure schermo nero e ti riporta... Beh che ci sta dai Se scoppia la switch che è messa là Sarà diciamo la Ecco forse saliva dal muro Ah no? Sì Sì vabbè ci sta dai che c'è un muro invisibile E eh, vabbè Quindi è il Truman Show, Truman Show esatto. Wow Allora io non giocavo da diverso tempo E continuo comunque a non giocare Però di robe strane le abbiamo viste, tipo quella cosa che casca e resta... Abbiamo visto anche poco in realtà, secondo me c'è molto per... Io ho fatto un giro sul web per vedere i glitch... Ma questi sono genuini? Cioè ci possiamo fidare che sono dei glitch genuini? Sì, oh. sì, sì, sì, sì, anche perché ne ho visti alcuni ripresi proprio sulla console, okay. non con un'acquisizione a schermo, quindi si sono... Ok, super affidabili. Noi abbiamo fatto la ripresa con la telecamera A: perché non ho una scheda di acquisizione, e B: anche perché non so come altro fare. Noi ci abbiamo provato a prendere, diciamo, quanti più bug e glitch grafici possibili. Abbiamo visto quello che ci hai fatto vedere. Magari mi farò un giro sul web metterò altre robe in sopravvissione per vedere cosa succede. Mi assicuri che troverò della roba proprio juicy juicy. Datti un orario di fine per questa ricerca perché altrimenti ah, ah, ah. prima domani mattina sarei lì a guardare video <ride> di glitch e di bug. Allora, io avevo una domanda. Sì. Io so che tu sei un cultore di Pokémon. Sì. Da non cultore di Pokémon consiglieresti l'acquisto di questo gioco? Assolutamente no. Da cultore di Pokémon e fan di Pokémon consiglieresti l'acquisto del gioco? Assolutamente sì. Purtroppo sì, Dottor <ride> Jake crema Eh, purtroppo <ride> sì, perché se questo gioco non si fosse chiamato Pokémon, sarebbe stato un gioco da 4 su 10. Da quanto tempo giochi a Pokémon? È dal 2002-2001 per quale console? Game Boy. Sul okay. Game okay. Boy, i classici no. guarderanno Game Boy. Quindi Game rosso, Board. blu. Esatto. Il, primo è stato, il mio primo gioco è stato Argento: okay. poi con Argento per i Game Boy Color okay. poi Game Boy Advance, Rubino, Zaffiro e così via Ok. Sì. poi per quale altri controlli sono usciti si e... Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS okay. Nintendo 3DS Nintendo Switch sì. quindi sono rimasto solamente in questi, cioè non c'è la PlayStation Sì, è un'esclusiva un Nintendo allora noi ti ringraziamo per averci introdotto a questo, mo a a questo mondo dei Pokémon che a me mi è sconosciuto per uh motivi ovviamente anagrafici e non Beh. è il momento di avvicinarsi <ride> alle serie, evidentemente <ride> però un domani la Switch me la vorrei comprare anche perché ho visto che ha dell'altro interessante non so se tu sai che ha un um, processore ARM Okay. È una scheda video Nvidia, se non ricordo male, Tegra, che però per essere un dispositivo no. di qualche centimetro di spessore non è male. S eh. Non è male, però cioè si parla già del prossimo modello che dovrebbe integrare DLSS e che è una tecnica che utilizza il machine learning per migliorare la resa dell'immagine eh, sfruttando. Suppongo che DLSS significa deep learning. Eh, non lo so. Lo cerchiamo, lo cerchiamo. <ride> <ride> Magari ci farò un video più approfondito su questa sì, cosa. Eh, no, è una tecnologia comunque che è utilizzata da tutte le. console di nuova generazione. So che una cosa del genere. la divide in plas... proprietaria. Esatto, questo qua lo dicono. So che la si trova già nelle video Nvidia di ultima generazione. Sì, sì, sì. E sì. sono quasi certo che nella mia c'è, perché la mia è una quadro. Ok. Però io, come tu pensai. Non no giochi sul mio computer quindi non posso sperimentare sto mondo. Eh, perché, eh. come tu pensai, la G. Io la GPU la utilizzo per, per altre modelli. cose. Ok. altre cose, ok. Cioè, Bello. io vorrei provare un, un gioco nella mia video su questa GPU, però non so come installarmi. dovresti, dovresti iniziare. Ma con... non voglio comprare una cosa che poi so che uso per 10 minuti e poi la cancello. E allora. Perché so che se. Prova la mi... pirateria. No, no, no a, pre a prescindere, no, cioè. Anche perché fra il lavoro, il canale, ci sta. Ogni tanto vorrei farmi anche una doccia. Ogni tanto lo sai che faccio rob robe di Raspberry Pi Tipo alle due di notte lo so benissimo. Quindi no non c'ho il tempo Allora siamo in conclusione Io vi ringrazio per il per aver guardato Vuoi concludere tu? Sì e vi ricordo di iscrivervi al canale Cliccare la campanellina per non perdervi distrugia, i prossimi distrugia, video ce Stuggere, proprio distruggere ah, Non dimenticate che altri video Per esempio quello di programmazione Che in questo video sono andati da Dio Ok E eh, vi ringraziamo ancora per l'attenzione E ci vediamo alla prossima Ciao